Salve e benvenuti alle previsioni del tempo per lunedì 13 luglio 2020, settimana in partenza con presupposti di entropia prodotta dall'incontro delle pressioni stagionali sul Mediterraneo. Conseguentemente la massa vaporosa viene addensata sulle catene più elevate ed in questo caso a ridosso degli appennini centro-settentrionali e sull'arco alpino valdostano e piemontese. Con la diminuzione della pressione, si pronostica che le stesse nubi defluiscano a valle, occupando i cieli del paese, coinvolgendo persistentemente durante il corso della mattina la Sardegna e larga parte della penisola, trascurando il segmento calabro siciliano e l'arco romagnolo. È prevista poi una lieve depurazione a favore dei settori centrali in direzione tirrenica causando tuttavia concentrazioni radiali e conseguenti probabili rovesci sugli altopiani interni alla Sardegna, fino alle ore conclusive del giorno dove è calcolata dispersione su ogni settore e piogge notturne sulle Alpi centrali, tutte mosse da venti in prevista discesa proveniente dalla Bora in progressiva accelerazione sul crinale della penisola e vero volti ad aumentare la portata d'acqua nei bacini circoscritti all'intero paese. Forte segnale di questa pressione sono le visibili diminuzioni delle temperature massime registrate nonché delle minime nella maggioranza dei capiluogo. E con questo si conclude la previsione di lunedì, augurando buona giornata.